Mi trovo in una delle scene di Mozilla Hubs eh, dedicate alla scuola. È una scuola abbastanza tradizionale, come potete vedere, non simile all'aula che avevo creato io, però è molto simpatica perché ci sono tutte queste breakout rooms che permettono i lavori di gruppo. Questa tra l'altro ne ha addirittura una quindicina di breakout rooms, alle quali si arriva tramite un link evidentemente. E volevo mostrarvi però questa aula scolastica che ha questo bello schermo no? qui tra l'altro eh, ci si può anche sedere volendo se io mh, premo la barra spaziatrice vedete che ci sono tutti questi ehm, spawners spawn points se io clicco ecco sono sistemata come voglio ecco in un modo che può essere simpatico adesso vediamo perché mi sono incastrata comunque forse riesco a lavorare lo stesso così, volevo condividere una delle finestre attive per mostrare che si possono usare questi schermi, questo è sicuramente un frame, si può usare un frame per condividere eh, una presentazione. Quindi io vado in Share, clicco e scelgo Screen. A questo punto si apre una finestra dalla quale posso scegliere cosa condividere finestra o tutto lo schermo se io clicco sulla freccetta mi viene mostrato tutto ciò che è aperto in questo momento allora io ho aperto una presentazione qua che è questa tra l'altro in un diverso browser e clicco consenti questa è la presentazione originale ma io adesso torno nella mia aula ed è comparsa questa latte prima della presentazione quindi, come sempre, mi sposto, vedete che è comparso il famoso frame, solo che io sono bloccata su questo, su questo banco. Quindi vediamo se riesco a sbloccarmi volando, che a volte è l'unico sistema per abbandonare un posto che ci ha imprigionato. Ecco, blocco il volo, sempre... Eh, cliccando sul tasto G come Genova e a questo punto posso effettivamente manovrare eccolo qua ho agganciato eh, la condivisione schermo il mio schermo con eh, sul frame e come vedete si vede molto bene cioè è diventato bello grande se io cambio nella mia finestra e la, la diapositiva e io vado nel mio browser nell'altro mio browser e cambio effettivamente la diapositiva come vedete in Mozilla è cambiata eh, contemporaneamente in sincrono quindi è bellissima questa cosa perché mentre le persone che sono sedute in tutti questi banchi sedute si fa per dire ma insomma sono posizionate in modo anche da non darsi fastidio in modo ordinato in tutte queste postazioni, possono seguire quello che io mostro, intanto ascoltare la mia spiegazione. E io posso anche, qui adesso non, non posso mostrarvi, però è possibile, cioè io posso andare qua, avviare lo slideshow, e questo slideshow si mostrerà in tutta la sua bellezza nell'altra aula. Quindi è veramente, adesso cercherò di uscire, è, è veramente, veramente uno strumento molto efficace che permette per esempio di fare una bella conferenza qui sarà forse una lezione ma ci sono degli altri ambienti tipo grande cinema ecco, ehm, o ambienti più raccolti tipo eh, sala business dove si può proiettare una, una presentazione digitale e, insomma è molto, molto carino da vedere soprattutto se guardate attraverso un visore